benvenuti a tutti all'ascolto di radio zen il buddha nutriva soltanto opinioni negative rispetto a certe domande metafisiche come abbiamo annunciato nella precedente puntata nel precedente podcast eh, con dorio cappelli il buddha in qualche modo risponde alla alle domande pressanti di Vaccio e, ed esprime alla fine un'opinione e vedremo come questa opinione ci porterà anche a comprendere il silenzio del Buddha non soltanto in un senso tecnico come abbiamo visto anche con Mauro Bergonzi nei precedenti podcast ma anche come un silenzio in qualche modo non vuoto non tecnico ma dell'infinito E Siddhartha risponde Opinione Vaccio così è la forma così essa sorge così tramonta così è la sensazione così è la percezione così sono le concezioni così è la coscienza così esse sorgono così tramontano e quindi in un certo senso eh, Qui Siddhartha risponde, cioè, se c'è un'opinione è questa che io eh, ho realizzato nella mia, nel mio risveglio, la, la catena dell'origine dell interdipendente, cioè che ogni cosa sorge in base a una causa. Tutte le religioni secondo me hanno questo doppio aspetto, quello di rispondere alla, ai bisogni di, di sicurezza, ai bisogni delle domande che angosciano l'uomo, ma anche... E, e il lasciare le cose nel silenzio. Ogni religione ha il suo aspetto razionale e il suo aspetto mistico. No? E io mi ricordo quando ero, quando ero bambino, andavo al Catechismo, alla scuola del Catechismo domenicale e mi diedero il famoso libretto sul catechismo. Aprì la prima pagina: la prima pagina c'era la famosa domanda: Chi è Dio? No? E io ero un bambino, avrò avuto, mi ricordo, 8-9 anni. E rimasi un po' stranito, cioè, ma. Come si può dare una risposta a questa domanda? E con mia grande sorpresa la risposta c'era. Chi è Dio? Dio è l'essere perfettissimo, eh, onnisciente e così via. C'era una risposta logica, razionale e già a me all'epoca mi stava un po' stretta. Come fai a, a definire chi è Dio? No? Eh, tutti i padri della Chiesa che hanno la cosiddetta teologia apofatica eh, quando parlano di Dio eh, parlano attraverso una negazione Dio non è questo, Dio non è questo, Dio non è questo e qua mi riporta appunto a questo sutta in cui quando Baccio chiede, il mondo è infinito Buddha risponde con una negazione, risponde continuamente con negazioni. il buddismo è una religione nel momento in cui assume questo atteggiamento che possiamo definire mistico eh, nel momento in cui lascia spazio al, al non conosciuto lascia spazio al silenzio